Ciao bring a tell your love I love from above Il latino labico ci viene a trovare gentilmente Orda di sgherri, capanna Per quattro, epica E leggendaria Leggendaria, signori E one, e two E one, two, three bau è super magico quindi 3700 gemme, vai aperto Mike Shosha. vai oh, siamo cioè, usciti da piano però eh, perché ne abbiamo uno solo allora 3400 di oro vai. vai così che ci faremo abbiamo qui? la capanna goblin mm. piano piano perché ah. corri la fornace perché io sono così voglio la fornace corri. Eh, a fornace facciamo uvan e il bomba <ride> 400 <ride> il bo ma che ci fai 400, con 400 bomba bombaroli vabbè, come raga 400 bombaroli oh, bomba oh, 5 sì. guardie epiche Oddio aspetta aspetta aspetta, aspetta aspetta aspetta Aspetta 5 guardie epiche Ok Ok, okay 65 elisir Oddio oh, oh, oh, Aspetta 12 specchi Oddio Oddio Oddio. Oh, Mike Cosa avevi detto Mike? Avevo detto il minatore <ride> Aspetta un attimo oh, ti Mi sta venendo Dai la Dai che poi pa passa mi, la pancia Mi stai trollando ah. 3 No 3 2 1 C C oh! Dai dai dai 23 fornaci Magari potrei fare un mazzo con le fornaci 208 spiriti di fuoco Tanta roba Oddio ragazzi Ragazzi la leggendaria La leggendaria Non ci sto credendo Non ci credo ragazzi Il secondo baule è un baule gigante È clamoroso la, la leggendaria nel baule di legno abbiamo trovato Praticamente Perché il baule gigante è un baule che non si caga nessuno Però avevo ragione E C'erano anche di trovare qualcosa di nuovo, tipo la nuova tipo... ma porca di quella vacca! Mastino lavico di una chest. Oh mio dio, what the fuck! È bellissimo! Ok, ragazzi. C'è cioè, what the fuck, non vale il magile magico, mi prendo la prima leggendaria. È il momento di aprire l'ultima cassa. Io lo spero. Sboccio in live la grappa. Andiamo ad aprirla, spero di trovare. Buone carte, iniziamo subito con 530 d'oro e sto per arrivare a 5.000 d'oro, fantastico Abbiamo altre 7 possibilità, 20 mortai, non ci faccio un cazzo 39 bombaroli, niente proprio, 7 di torre infernale, 9 stregoni, ottimo Li posso parare allo 5, e lo specchio, la peggio che potevo trovare, che potevo sbloccare Ovviamente il draghetto e ragazzi, segno della croce, grappa in mano Vado, blocco, oh mio dio, oh mio dio Oh mio Dio ragazzi non ci credo! Oh mio Dio lo stemone di ghiaccio! Non ci posso credere! Ragazzi sono scioccato! Che